...che partecipano a questa iniziativa nella nostra regione. Di questi sono addirittura 19 quelli in provincia di Terni. Ma vediamo chi sono e come si vota nel prossimo servizio. 81 sono i candidati Umbria, alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle, di cui bene 19 della provincia di Terni. Tra di loro ci sono disoccupati, artigiani, casalinghe, imprenditori, agenti e commercianti, Fino a domani concorreranno per un posto nelle liste di Camera e Senato nella propria circoscrizione in vista delle elezioni politiche. Non si sceglie il candidato premier ma la composizione delle liste elettorali per Camera e Senato, circoscrizione per circoscrizione. Così come per Basilicata, Calabria, Molise e Trentino Alto Adige, anche per l'Umbria è stata approvata una deroga, ammettendo alla corsa tutti gli iscritti del Movimento 5 Stelle al 31 dicembre 2011. Ad avere diritto al voto sono solo coloro che risultavano iscritti al Movimento al 30 settembre. Ogni votante potrà esprimere online attraverso una piattaforma dedicata tre preferenze sulla rosa degli aspiranti parlamentari della propria regione. Gli over 40 concorreranno in primis per il Senato, dopodiché, alla luce di quanto pubblicato sul sito beppegrillo.it, si comporrà la lista delle Camere sulla base delle preferenze riportate. Venerdì, con ogni probabilità, si saprà chi correrà al Parlamento in Umbria. È aperto il cantiere dei lavori di costruzione del nuovo parcheggio di Torre.